riprendiamo le nostre lezioncine oggi disegniamo una foglia con l'aiuto delle figure geometriche ho disegnato un cerchio sul mio foglio a quadretti lo vado a duplicare e notate che la sovrapposizione già mi dà l'idea di avere ricavato una foglia stilizzata questo è un programma di grafica vettoriale che mi permette di giostrare con le forme allungare, dividere, colorare, riempire, svuotare e compagnia bella in questo caso sto clonando la mia foglia clonata la foglia le assemblo e vado a duplicare ulteriormente il mio lavoro per ottenere così facilmente un quadrifoglio con questo vi spiego che tutti possono disegnare con l'aiuto del foglio a quadretti ma soprattutto utilizzando varie forme geometriche abbiamo usato in questo caso dei cerchi ma possiamo usare anche quadrati, rombi, rettangoli, triangoli ecco un albero che io ho disegnato così molto velocemente e adesso su quest'albero posso eh, disegnare le mie foglie quindi completarlo utilizzando sempre le foglioline stilizzate io adesso vado veloce ma questo per non inchiodare chi mi guarda e stare lì con la noia di un professore, no. Quello che io faccio in questo caso è dare un input al talento della persona, quindi io non voglio che dalle mie lezioni esce il mio clone, perché in questo caso io non sono un professore ma uno che dà eh, lezioni di fai come faccio io. L'allievo, quando andrà a poi a presentare i suoi lavori, diranno «Ah, ma questo è, è uguale al professore!» Sbagliato, negativo. Quindi occio quando uscite dalle scuole, soprattutto di fumetto. Il professore deve scovare il talento, non fare dei cloni. Ciao!